Buongiorno, sono il dottor Carpegna e oggi andrò a spiegarvi i motivi per cui le protesi superiori spesso danno questa sensazione di soffocamento o di vomito mentre vengono portate. I pazienti che hanno questa sensazione sicuramente ne sono coscienti perché già nel momento della presa dell'impronta per la realizzazione della protesi hanno molta difficoltà nel sopportare il materiale e il cucchiaio col quale viene preso l'impronta anche solo per i 40 secondi necessari affinché l'impronta si indurisca e si stabilizzi. Il motivo è che sul palato sono presenti dei recettori nervosi per il vomito. Sono dei riflessi quindi sono delle cose che noi non possiamo controllare ma che in automatico vengono attivati dal nostro cervello e sono per intenderci i riflessi che quando eravamo piccoli probabilmente ci hanno salvato la vita perché durante i primi rigurgiti sono quelli che permettono al bambino di incominciare a tossire nel caso in cui qualcosa possa provocargli il soffocamento specie durante le ore notturne quando dormono. I pazienti che hanno questa problematica non possono essere essere trattati perché è un riflesso e quindi non possiamo tagliare le terminazioni nervose all'interno della bocca. L'unico rimedio in questi casi è la riduzione della superficie della protesi totale escludendo la zona del palato coinvolta in questo riflesso per diminuire un po' questa sensazione. Purtroppo facendo in questo modo si diminuisce la superficie disponibile di contatto della protesi con la mucosa e di conseguenza diminuisce anche notevolmente la stabilità della protesi superiore che può andare incontro a una serie di problematiche come abbiamo già visto, quindi dando sensazione di bruciore, instabilità o fastidio.